Allora, il menu di questa sera prevede di eh, lavorare un pochino sui meccanismi di lettura dei file che abbiamo iniziato ad accennare nell'ultima ora della settimana scorsa. Eh, eh, ricordate, abbiamo fatto una classificazione tra file di testo in formato libero e file di testo in formato strutturato. Partiamo da... Qualche piccolo esercizio su, file, su un file eh, di tipo testo libero, così vediamo un po' quali possono essere no, i tipi di eh, difficoltà che si incontrano. Ehm, come esercizio, diciamo così, che ci permetterà di vedere un po' di, di meccanismi di base, possiamo prendere questo. Immaginiamo di avere un file che contiene un racconto, una filastrocca come quella che gli ho mandato su Telegram una mezz'ora fa ehm, che è la, la canzoncina di Mary ha una pecorella no? che ci fa tornare ai tempi dell'asilo di lì. Eh, abbiamo questo file e vogliamo creare, leggendo questo file in ingresso, creare un altro file che contenga la stessa filastrocca, però, una parola per riga. Ok? Quindi, mentre qui c'è scritto Mary had a little lamb sulla stessa riga, eh, in output avere, vogliamo avere cinque righe diverse, una per ciascuna delle parole. E questo lo vogliamo fare attraverso un programmino, chiaramente. Allora, noi possiamo separare un attimo... I due aspetti, quello di, in realtà sono i tre aspetti, leggere il file, separare le parole all'interno delle singole righe del file e poi generare il file di uscita. Okay? Al fine sono tre passaggi abbastanza comuni. Ovviamente il programma, perché possa elaborare questo contenuto, dovrà innanzitutto riuscire a leggere il contenuto del file stesso. Noi abbiamo velocemente visto la volta scorsa le varie funzioni per leggere il contenuto di un file di testo tipicamente c'era il metodo read che mi leggeva o tutto il file o un insieme di caratteri il metodo readLine che mi dava una singola riga e il metodo readLines che mi leggeva tutte le righe all'interno di una lista di stringhe questi tre sono i metodi in realtà il metodo readLine si può anche ottenere usando semplicemente un for, cioè iterando sul file ma quindi, giocando su questo, possiamo, è facile leggere il file una linea per volta, read line oppure con un for, semplicemente, un carattere per volta, usando la funzione read, con parametro 1, dicendo dammi un carattere, dammi un carattere, dammi un carattere. Quello che servirebbe in questo esercizio specifico sarebbe leggere una parola per volta. Leggi la prossima parola dal file. È peccato che non c'è ovviamente il metodo che ci serve, non c'è la funzione che ci serve. E dovremmo arrangiarci quindi con le funzioni che ci sono e con tutto ciò che sappiamo, ad esempio, sulle stringhe. Eh? Già un mese fa, o forse anche più, facevamo esercizi in cui c'era una stringa che conteneva più parole, la volevamo dividere in parole singole, poi c'è tutto il problema della, della, di come toglierci dai piedi o come gestire la punteggiatura, eccetera, eccetera. Eh? Lo stesso problema ce l'avremo la, di nuovo qua, solo che queste stringhe non sono inserite nella tastiera, ma sono lette da un file. E quindi giocheremo con gli split, con strip, eccetera, eccetera, no? con replace eventualmente per, fare, per passare no? a ciò che ci serve partendo da ciò che abbiamo trovato. Allora, l'idea potrebbe essere, abbiamo il nostro file, leggiamo la prima riga del file, la dividiamo in parole, salviamo queste parole sul file di uscita e poi passiamo alla seconda riga. Se, quindi, eh, passiamo alla riga successiva e poi quella successiva ancora e così via. Quindi in ogni momento il programma non ha bisogno, diciamo, fatemelo dire al contrario, in nessun momento il programma avrà bisogno di contenere tutto il contenuto della fila filastrocca. Perché noi, per questo esercizio, ci basta lavorare una riga per volta. Leggo una riga, l'elaboro, mando in uscita le sue parole, le parole che conteneva, e poi passo alla riga successiva, ma quando passo alla riga successiva non mi interessa più il contenuto della riga precedente. Quindi faccio un'elaborazione che si dice una riga per volta, una riga per riga del file, dove l'unica informazione che mi serve a ricordarmi è la riga corrente. Allora, quando è così, il modo più semplice di tirare su un file è questo. Usando il ciclo for, che di fatto è fare una serie di read line consecutive. Okay? Eh, in altri casi ovviamente ci, ci potrebbe servire anche conoscere l'intero file, ricordo un esercizio che c'è nel laboratorio di questa settimana in cui dice leggi un file di testo e poi genera un file uguale ma partendo dal fondo, dall'ultima riga verso la prima, allora in quel caso è chiaro che per poter stampare per prima la riga che è ultima devi memorizzarsi tutte le righe precedenti, ma su quello ci giocate. Ok, um, allora dicevo, rispetto ai metodi di strip, di split, eccetera, che già conosciamo, non c'è nulla di nuovo, si tratta di mettere in pratica quello che abbiamo in un programmino che possiamo chiamare filastrocca e uh, possiamo iniziamo a scrivere il codice e poi vediamo se sia necessario o opportuno strutturarlo in funzioni no? eh, la prima cosa che dobbiamo fare è imparare a leggere il contenuto del file per leggere il contenuto del file diciamo, definiamo una costante nome del file di input che in questo caso sarà il nostro Mary.txt e nome del file di output chiamiamolo Uh, Mary elaborata.txt mm? abbiamo elaborato Mary io preferisco definire delle costanti per, per evitare di avere il nome del file diciamo, sparso dentro il codice così se dovessimo eh, usare il suo programma su più file diversi ce l'abbiamo comodo o al limite si possono chiedere all'utente ma in questo caso il file che vogliamo elaborare è ben noto ed è questo allora il nome del file non è altro che una stringa, non confondiamo il nome del file con l'oggetto file che mi permette di fare le operazioni sul contenuto del file stesso, okay? E per ottenere l'oggetto che rappresenta il contenuto del file devo fare l'operazione di open, quindi abbiamo già visto la volta scorsa, file chiamiamolo file di ingresso, open, la funzione open ha tre parametri, il primo è sei eh, bravo, ne ha tanti ma non farmi vedere tutti adesso. Ah, il primo è il nome del file, in questo caso devo aprire il nome del file di input. Il secondo è il modo di apertura del file, che in questo caso è in lettura, R per read, read only. E il terzo parametro è l'encoding, che ci abituiamo a scrivere sempre come unicode, cioè UTF-8. E ricordiamoci subito, conviene ricordarci subito di chiudere questo file quando non ci servirà più. Tra queste due istruzioni, l'apertura e la chiusura del file, abbiamo il diritto di leggere il contenuto del file. Prima di aprirlo, ovviamente non esiste ancora, dopo che l'ho chiuso non lo posso più usare, chiaramente perché ho staccato la connessione, al limite dovrei riap riaprirlo nuovamente. Quindi in mezzo a queste due istruzioni, open e close, c'è la parte di programma che sarà effettivamente in grado di leggere il file. E cosa facciamo? Abbiamo detto, lo leggiamo una riga per volta e abbiamo visto che è il modo migliore, più comodo, tra i vari metodi, alcuni che avevamo accennato la volta scorsa, usando la read line con un ciclo while, è più comodo la stessa cosa riga in file d'ingresso. Allora in questo caso sto usando un ciclo for, for in, in contenitore. Noi siamo abituati a for in una lista, in una stringa, in un range, ecco queste sono tutte forme di contenitori. Anche il file si può comportare come un contenitore, un contenitore di linee in particolare, di righe. Okay, quindi questo ciclo for eh, itera sul contenuto del file, il file è visto come un contenitore di righe e quindi ad ogni iterazione la variabile riga conterrà la stringa corrispondente alla prima riga, la stringa corrispondente alla seconda riga e così via. Quindi noi siamo passati dal nome input che era una stringa alla variabile file d'ingresso che è un oggetto di tipo file alla variabile riga che è di nuovo una stringa che rappresenta la, la, ciascuna riga del contenuto del file. Eh? Non confondiamo mai il file col suo contenuto, col suo nome, sono tre cose diverse. Allora questa qua è la singola riga, cosa devo fare? Devo dividerla in parole. Quindi ad esempio dividi in parole... Eh, la prima cosa che ci viene in mente è fare uno split, parole uguale riga.split separatore spazio. E proviamo a vedere, mettiamoci giù una print di parole. E vediamo cosa fa questo fino a questo punto ok, qui non sto ancora formattando, stampando su un file di uscita sto solo, questa print qua mi serve solo per capire cosa sta facendo il programma e vedere se va già bene così o va migliorato quindi se io faccio un run di questo allora innanzitutto non dà errore, quindi vuol dire che il file che ha aperto effettivamente esiste nella cartella giusta eccetera eccetera e poi mi stampo una serie di Liste. Perché mi stampa liste? Certo, perché split ritorna una lista. Split prende una stringa e restituisce una lista di stringhe che sono chiaramente i vari pezzettini, i vari frammenti. Questi frammenti nella nostra intenzione corrispondono alle parole che sono presenti su quella linea e uh, effetti mary, Ed, a little sì, sono parole poi ci sono dei casi in cui non sono proprio parole come ad esempio questa stringa qua che sarebbe l'ultima parola della riga contiene non solo la parola lamb, ma anche una virgola ma anche un a capo allora, perché? la virgola chiaramente è qui. Quindi questa stringa qua, quando la diviso sugli spazi, il divisore lo trovo qua e quindi la sottostringa, l'ultima sottostringa, ovviamente è questa. La split non va a vedere l'alfabeto, per lui i caratteri sono tutti uguali, tranne il separatore, ciò cioè che non è separatore lo metto insieme. Anche il carattere di a capo, che ricordiamoci nella lettura del file, c'è sempre ogni volta che leggo una riga. Sia che leggo una riga con read lines, sia che la regga tutta insieme con read lines plurale sia che le elabori con un ciclo for alla fine nella stringa c'è sempre un n finale che spesso ci dà fastidio e non ci serve quindi quello che possiamo fare è dire cominciamo a toglierci dai piedi questi n. e quindi prima di fare lo split magari tolgo il barra n che sta a destra quindi riga è la mia riga intera che contiene tutta la riga col barra n finale punto r strip è un metodo di stringa che elimina r right da destra elimina restituisce una stringa ricordiamoci che le stringhe non sono mutabili quindi non posso fare come fare su una lista pop dell'ultimo elemento no dell'ultimo carattere Devo creare una nuova senza i caratteri finali di tipo barra n. R perché mi serve solo toccare la destra, di sicuro, a sinistra di sicuro non c'è una, una capa. E quindi dopo che ho tolto barra n posso fare il mio split. E quindi mi avvicino, già un po' di più, ho tolto dai piedi tutti i barra n. Tra l'altro mi accorgo che, ovviamente non ho ancora tolto dai piedi la punteggiatura, mi accorgo che c'erano nel file della filastrocca delle righe vuote e queste righe vuote vengono lette, no? Una riga vuota nel file, come questa, come questa, vengono lette con una stringa che di un carattere, la riga, è un carattere cioè il solo terminatore di riga, il solo barra n facendogli gli r-strip per toglierlo non rimane più nulla, quindi questa lista qua vuota, in realtà mi da, mi fa, cosa ho fatto? una stringa vuota, gli ho fatto lo split sullo spazio e vuota era, vuota rimane, cioè contiene un componente solo che è la stringa intera, questa non è un caso particolare, è un caso generale, se io faccio lo split di una stringa che non contiene spazi otterrò come risultato la stringa stessa o anzi una lista di un elemento che contiene l'intera stringa, e questo è quello che mi ha dato. Poi che questo eh, contenuto della lista sia la stringa vuota, ma perché lo era già in partenza, non è... però a noi diciamo che non serve più di tanto questa cosa. Quindi magari la prima cosa che potremmo fare è dire cominciamo a non guardare le righe vuote, allora, non guardare righe vuote significa, ad esempio, io prendo la riga, tolgo il barra N, e poi se c'è qualcosa dentro questa riga, vado a vedere le parole, l'R-strip lo tolgo. Cosa ho fatto? Ho messo su una riga separata l'operazione di R-strip, ho il barra N, lo tolgo, e vado a vedere if riga, cioè se ciò che è rimasto ha ancora qualcosa dentro, prima di fare lo split. Io, eh, e quindi se c'è qualcosa davvero, quindi non era stringa vuota, e quindi non era una riga vuota, allora poi provo a fare lo split sugli spazi, eccetera. Quindi mi sono tolto dai piedi, le righe vuote che mi davano fastidio. Io qui ho fatto un'operazione, eh, riga uguale riga punto, vabbè, qualcosa. Riga era anche la variabile che ho usato come variabile di controllo del ciclo. Io di solito come regola generale cerco di non toccare la variabile di controllo del ciclo. Perché almeno leggendo solamente l'istruzione for, se quella variabile non la modifico, so esattamente come evolverà, guardando solamente la prima riga. Qui la sto pacioccando dentro, ma sto facendo un ritocco minimo, quindi non sta, non sta modificando la sostanza. Ricordiamoci però sempre che quando io modifico dentro un ciclo for la variabile di controllo, qualunque modifica io faccia all'iterazione successiva viene dimenticata, perché vado comunque a prendere il prossimo elemento del contenitore. L'avevamo visto qualche volta fa quando provavamo a incrementare o decrementare un contatore che era generato con un range e il nostro incremento e decremento veniva ignorato perché in ogni caso andava sempre a prendere l'elemento successivo del range. Quindi nel caso di un for lo tollero. Forse un while diventa complicato perché eh, effettivamente le modifiche che faccio dentro il ciclo alla variabile di controllo del while vanno a influenzare la condizione di uscita. Se ci dà fastidio, anziché chiamare la riga, la chiamiamo in un, mo in un modo diverso, in modo da tenere separato. La riga che ho veramente letto dal file, pura e, eh, e cruda, rispetto a quella che ho già modificato. Però, è importante essere chiari mentalmente che cosa contiene una certa variabile. Ok, fatto questo... Eh, abbiamo queste paroline, le potremmo stampare una per volta, sono tutte pulite, no, perché alcune hanno, vedete, una virgola finale, un punto finale, un altro punto qui, eccetera. Allora, possiamo pensare, potremmo pensare... Qua, oltre a togliere i barra N, anche di togliere le virgole, i punti, i segni di punteggiatura. Cioè, così come ho tolto l'ultimo carattere della riga, posso, se io metto barra N, virgola, questo strip mi cancellerà da destra, da, dal fondo, non solo gli il barra i, il barra n, perché ne trovo uno solo, ma anche le eventuali virgole. Cioè la, la strip elimina qualunque sequenza, in fondo, che sia composta da una combinazione qualunque dei caratteri che ho specificato. E quindi c'è la virgola, c'è anche il punto, perché vedo sotto a questa riga qua c'è un punto. Può essere una soluzione? Vabbè, a parte il fatto che c'è anche il punto interrogativo, va bene. Quindi vedete che adesso la virgola è scomparsa, il punto che c'era qua è scomparso, queste paroline sembrano tutte fatte bene, senza punteggiatura spuria, tranne ad esempio la penultima riga che mi frega, perché c'è una virgola qua. E perché c'è quella virgola lì? Perché io non l'ho tolta. Ricordiamoci che in questo codice lo strip l'ho fatto sulla riga appena letta dal file, sull'intera riga. Quindi ho preso l'intera riga dal file e ho detto guardiamola da destra. Da destra. Ci sono delle virgole dei barrenne, sì lo tolgo, ci sono delle virgole, no, no, ci fossero le toglierei, ci sono dei punti, li toglierei. Ma nessuno mi ha detto di andare a guardare anche dentro la stringa. Cioè in questo caso la ripulitura della punteggiatura la devo fare non sulla stringa intera, ma sulle singoli pezzettini una volta che li ho spezzati. Giusto? Quindi non va bene, non ce la caviamo così facilmente dicendo togli questi caratteri dalla fine della stringa. Dalla fine della stringa tolgo i barra n. Poi qui ho una lista di parole e ciascuna di queste parole potrebbe avere della punteggiatura attaccata, voi da destra, voi da sinistra. Perché da sinistra, ad esempio, ci sono queste virgolette. Quindi y, ad esempio, le virgolette a sinistra e la virgola a destra. E quindi vogliamo ripulirle entrambe. Per ripulire dobbiamo ripulirle una parola per volta. Quindi, visto che parole sono le singole stringhe, io potrei, è una lista, posso andare a prendere ogni elemento della lista e sostituirlo. una lista, itero sui singoli elementi e sostituisco a ogni elemento parole di, lo sostituirò con se stesso modificato trippando. la virgola, il punto, le virgolette, il punto interrogativo, mi pare che non ci fosse altro. E questo ovviamente lo faccio per ciascuna parola. Ori, in range, len, parole. Quindi in questo caso ho una lista... La lista mantengo la stessa, ma cambio i contenuti della lista, sostituisco le singole stringhe con le versioni ripulite delle stringhe stesse. La lista me l'ha creata la split, io non vado a creare una nuova lista, ma vado semplicemente, vedete che vado a modificare i singoli elementi uno per uno. E in questo caso, direi che non abbiamo... Più nulla che vorremmo cancellare, direi. Guardate, questa strip, senza, abbiamo tre funzioni strip, no? la strip, la L strip e la R strip. La L strip guarda solo a sinistra, la R strip guarda solo a destra, la strip guarda sia a sinistra che a destra, quindi mi ha tolto la punteggiatura davanti e dietro. E mi toglie ogni sequenza, mangia come un pacman da sinistra e da destra tutto ciò che incontra che sia uno di questi caratteri. Quesito, avrei anche potuto scrivere così? Cioè per non scrivere la valore di in range, ormai siamo abituati no, a cercare di iterare sui contenitori, non sugli indici. Quando itero for parola in parole, in realtà sto iterando effettivamente sulle singole, sui singoli elementi. Quindi parola assume una per una le varie stringhe, i vari elementi della lista. Quindi a me serverebbe così, ma se ve lo chiedo perché c'è il trabocchetto, oh, l'avete già capito. Eh? No, se ci sono due parole uguali non è un problema. Perché mai? No, questo, allora... Fatemi fare questo. Tolgo questo. E faccio tante print della parola. Allora, prima lo metto senza strip. Così sto stampando. Togliamoci questo qua. Le singole parole. Però ci sono ancora punteggiature, ok? Se io prendo questo... E ci metto uno strip, stamperei, troverei, no, ho separato, la split ha già separato le parole e ho tolto la punteggiatura da ciascuna. Se anche parola, acquisisce il valore di parole di 0, 1, 2, 3, che siano uguali, che siano diverse, è cieca, non lo sa, le va a prendere una dopo l'altra e le elabora una dopo l'altra. Quindi, fin qua, funziona. Però ovviamente non voglio stamparle, ma voglio rimettere al posto dove l'ho prese. Quindi questa stessa cosa, le abbiamo viste, eh, sono giuste? Siatemi testimoni. Le rimetto al loro posto. Mm? E faccio run. Vabbè, adesso non stampa più niente, scusa, perché ho dimenticato questa print. Run. Allora, faccio run, e nella lista parole, mi trovo di nuovo sta virgola, E questo punto, e questa virgola, però le ho viste prima, mi siete testimoni che questa parola punto strip fa la cosa giusta e io l'ho rimesso, la stringa modificata l'ho rimessa da dove l'avevo presa, cioè da questa variabile. Non funziona. Questo qua funzionava. Allora, a quest'ora è tardi per avere le illuminazioni. Ehm, cosa fa questa istruzione? Eh, non proprio lui sta dicendo questa parola è già predefinita nel ciclo e quindi le modifiche che faccio io non servono a niente non è vero perché se io te la stampo qua subito dopo appena l'ho modificata mi viene giusta vedi che la virgola qua non c'è quindi questa modifica la fa dimmi Sì, ma io nel frattempo l'ho già memorizzata, no? Passo quella... anche, qua, anche qua, vedi che ogni volta i assume l'elemento successivo. È che io con cambiando parola, non l'elemento a cui parola Esattamente. Questa è la finezza, no? Ricordiamoci cosa fa Python? Guarda a destra. E fa quel che deve fare. Parola che cos'è? È un riferimento a un elemento della lista. Va bene? Cicloforme li genera la lista: riferimento, facciolina sul primo, facciolina sul secondo, frecciolina sul terzo. Frecciolina sul terzo. Parola è la frecciolina sul terzo elemento. Strip. Faccio roba. Faccio roba che mi restituisce la stringa nuova. Frecciolina sulla stringa nuova fin qua perfetto, okay? ho una stringa nuova che rappresenta il nuovo contenuto che vorrei dare alla lista, lato sinistro, sto assegnando un valore a una variabile, quindi la variabile parola che aveva una frecciolina che andava da qualche parte, ma chi se frega perché l'uguale non lo guarda, adesso avrà una frecciolina che punta alla nuova parola, quindi ho ridefinito la variabile parola, ma non ho modificato la terza posizione della lista come dicevamo prima, ho rotto l'alias, fino a un attimo fa la, la variabile parola puntava alla terza posizione della lista, poi quando scrivo parola uguale sto, ridef sto separando la vita della variabile parola dalla vita della lista di tre. E quindi modifico la variabile perfettamente, ma la lista no. Okay? Quindi fino a tanto che io leggo dei valori, leggerli passando dall'indice o passando dai valori, è uguale. Quando li devo modificare, se io voglio modificare il contenuto della lista, avrò necessariamente accedere attraverso l'indice perché altrimenti vado a modificare il valore di una variabile che fino a un attimo fa era sinonimo dell'elemento della lista ma un attimo dopo ho separato questi sinonimi Ok? e quindi non sto modificando nulla. Quindi non ho scritto la versione di sopra perché mi piaceva scrivere di più, con range, eccetera, ma perché sono obbligato a farlo. Non c'è modo, nel secondo caso, for parola in parola, di andare a modificare la lista. Se non facendo delle porcate che a volte vedo in giro, quindi ve le dico così non me le fate più vedere, del tipo, eh, cacchio, però devo modificare il singolo elemento, vado a vedere dov'è. E quindi cose del tipo eh, i uguale parole.index eh, di parola. No? Ritorna all'indice in cui si trova la parola. Che sappiamo già che uno è stupido perché lo potrei già sapere dove si trova, perché li sto scegliendo da sinistra verso destra in ordine crescente, due è sbagliato perché se ci fosse due volte la stessa parola, l'index mi dà sempre solo la prima. Ok, quindi iterare sui contenuti e poi chiedersi, ma questo contenuto dove si trova? No. Uno potrebbe dire, vabbè, ma no, ma quell'index non vuole, perché dice che è brutto, allora... Contiamo quante parole ci sono e mi faccio a mano la gestione dell'indice che il ciclo for con range già mi farebbe da solo. L'unica altra alternativa, se volessimo usare, diciamo così, una. Soluzione basata qua sul ciclo for potrebbe essere, la scrivo sotto, for i virgola parola in enumerate di parole. Questo trucco del numerate già lo conoscevamo, prende una lista di elementi la trasforma in una lista, adesso possiamo dirlo, di tuple. La prima tupla sarà 0 la prima parola, la seconda tupla sarà 1 la seconda parola. E io queste tuple me le vado a salvare dentro i e dentro parola. Quindi quello che potrò poi scrivere qui dentro sarà parole di uguale parola punto. Se voglio avere dentro il ciclo comodo sia il contenuto senza andare a gizzare sia l'indice per poterlo andare a modificare e numerate mi da tutte e due da solo senza dovermi contare l'indice a mano questa seconda direi che è, funziona anche lei giustamente come deve ok quindi la prima va bene questa è un'alternativa ok e questo non può funzionare No, tutto sto ragionamento che abbiamo fatto non c'entra niente con i file ovviamente, no? però quando cominciamo a incrociare liste, stringhe, string eccetera, eh, saltano fuori cose che credevamo di aver capito. Ok, allora se è vero che queste sono le parole che ci servono, non ci resta a, di far altro che stamparle una per riga nel file, in un altro file, nel file di uscita. E dovrò farlo ovviamente dentro questo ciclo for qua, perché queste parole qua, una volta che l'ho stampato questa variabile, all'interazione successiva la riscriverò sopra, quindi devo farlo qua sotto. Quindi, oltre a questo print che è il nostro debug di salvezza, diciamo che stampa le parole sul file di uscita. File di uscita che devo innanzitutto aprire, creare per poterci scrivere dentro. Allora, torno su, file out uguale open, del nome del file output, in modalità, questa volta di scrittura, W, encoding, sempre lui, utf8. E prendetelo come riflesso. Come scrivo open, mi scatta di scrivere close. Ok? Così non me lo dimentico. Queste ovviamente sono fuori dal ciclo for. E stampa le parole sul file di uscita, allora io che cos'ho? Ho una lista di stringhe. Io nel file di uscita posso usare il metodo write o il metodo write line o write lines. Tipicamente. Se uso write, lui si aspetta, che è il metodo più semplice, si aspetta una stringa. Quindi attenzione, non potrò scrivere parole, perché parole è una lista di stringhe. Quindi immagino che se faccio così mi dice di no. L'argomento di write deve essere una stringa, ciccio, non una lista. Ma nel frattempo però vedete che il file me l'ha creato, quindi la open in scrittura l'ha fatta non c'è scritto dentro niente ovviamente, e le parole le dovrò scrivere una per una, e quindi dovrò iterare, for parola in parole, write la singola parola, allora così sì, lui write vuole una stringa, e io gli devo dare una stringa, è notante nella lista, Quindi facendolo così lui gira fino in fondo, non mi dice nulla, non si lamenta, se apro il file di uscita effettivamente contiene tutte le parole in un modo un po' asfissiante perché mi sono dimenticato di andare a capo. A differenza della print che quando stampo qualcosa va a capo, la write... Stampo qualcosa, stampa esattamente quello e non si preoccupa di nulla in più. Quindi se voglio, dopo che ho aggiunto qualcosa in un file, andare a capo, lo devo fare esplicitamente. Più, a capo. Quindi ricordiamoci, ogni volta che faccio un write mi devo chiedere, ma questo qua deve andare poi a capo? Se sì, devo aggiungere. Qui non posso mettere una virgola come farei con la print, perché write accetta un argomento solo e deve essere una stringa, quindi devo costruire una stringa che sia fatta del contenuto e con appeso questo simpaticone di carattere di a capo. Faccio run e questa volta vengono giuste. Okay. Qui non c'è differenza, in lettura c'è differenza tra read e read line. Read mi legge o tutto il file o un determinato numero di caratteri, read line si ferma al primo capo, compreso se lo legge, poi dobbiamo cancellarlo. In write io, a seconda della stringa che gli do, questa stringa può essere un carattere, una riga o l'intero file. Qui non c'è differenza, non esiste un write line. Esiste un write lines plurale. Cosa fa? Proviamo a vedere. F out write lines. Write lines eh, riceve una lista di stringhe e le stampa. Quindi in realtà write line lo potrei usare se io avessi una lista di stringhe che contengono tutte le righe del file, e in un'unica istruzione l'intera lista, puff, la metto sul file una riga per volta. Quindi in realtà il nostro parole è una lista di stringhe, chiaramente non di tutto il file, di un pezzo del file, ma io lo itero, sono dentro un for, farò write lines tante volte, e ogni volta mi scrivo un pacco di righe che corrisponde alle parole. Proviamo a vedere un po'. In questo caso eviterei di farmi il for perché se lo fa praticamente la write line da sola. Peccato che WriteLines, sì funziona, nel senso che mi ha scritto tutte le parole, quindi ho anziché chiamare Write per ogni parola di ogni riga, io ho chiamato WriteLines per ogni riga, poi l'iterazione sulle parole se la fa lei, però non ci aggiunge il barra n finale, e quindi se voglio lo dovrei aggiungere io dentro la mia lista, cioè WriteLines funziona se gli passo... Una lista di stringhe, ciascuna delle quali abbia già il terminatore di riga. Tanto per essere simpatica. E quindi come faccio? Non è che posso fare più barra n qui, no? Questa è una lista. Il modo più comodo sarebbe o metterò già qua, sto barra n, prendo una parola, la ripulisco e le aggiungo una capo, che però è un po' bruttino se questa stringa devo fare altre cose, avere quel terminatore eh, di riga in fondo, oppure costruisco qui al volo una lista che contenga le stesse stringhe terminate da barra n. Con una bella comprehension, parola più barra n, Por parola in parole. Qui c'è una lista di parole, ne creo al volo un'altra che contiene le stesse parole in ciascuna delle quali ho aggiunto un barrenne e questo è ciò che passo alla Bright Lines. Vediamo se è vero. Sì, è vero. onestamente mi piace di più quello di sopra eh? perché almeno si capisce cosa faccia un pochino più chiaro quello sotto sembra che vuole fare il figo far vedere che c'è le funzioni e le, e le comprehension ma anche un po' meno leggibile ma è uguale, ovviamente fa lo stesso lavoro Per scrivere su un file alla fine ci sono queste due funzioni write o write lines una vuole una stringa completa di tutti gli a capo l'altra vuole una lista di stringhe anch'esse complete di tutti gli a capo. In realtà c'è un altro modo che non so perché tanti libri si dimenticano di citare che è la nostra vecchia cara print. Cioè io potrei... Chiaramente print... Per parola lo so fare, no? Questo lo so, stampa le parole a video. Però io ho un parametro opzionale della print che si chiama file, a cui posso dire, senti, anziché printarlo sul video, mandamela di là, nel file di out. che è comodissimo perché io mi faccio, prima un programma che faccia le print a video, farlo, lo faccio venire come mi piace, e poi alla fine aggiungo, file, virgola, file uguale, e esattamente ciò che stampavo video, poi sull'esattamento lo verifichiamo, sì, lo metto nel file. E qui posso usare tutto ciò che conosco sulla print, no? cambiare separatore, cambiare il terminatore, il sep, end, mettere più parametri, più valori, più argomenti separati da virgola, usare, beh, l'F string le potevo usare anche prima, per carità. Però a volte può essere una soluzione altrettanto comoda. un altro giochino che si potrebbe fare qui che stiamo giocando è usare se una lista di stringhe che però voglio stampare su più righe su separate potrei usare la join. Ricordate il metodo join? Che dato un separatore e una lista mi costruiva una stringa in cui gli elementi della lista erano elencati uno dopo l'altro separati da quel separatore lì. Nulla mi vieta di far sì che il separatore sia proprio il carattere di a capo. Quindi in questo caso farei qualcosa del tipo uh, join parole se facessi così facciamolo solo a video adesso. Commentiamo questo per un attimo. E questa join già mi, questa la, la lista parole la conteneva queste parole qua che sono state separate. Che ne so, mettessi un asterisco me le separa con un asterisco. Metto il barra n me le separa con una capo. E quindi me le fa comparire su righe diverse. È un altro modo dei 100 per evitare un ciclo for. Ovviamente poi la print su, di suo aggiunge la capo dopo l'ultima parola. La stringa che ha stampato è questa. In questo caso la print riceve come argomento una stringa. La stampa tutta, questa stringa sta dentro degli a capo e vabbè, li esegue. E poi ci aggiunge una capo di suo, la print, che è la capo che c'è dopo lambda. Se io anziché print usassi write dovrei alla fine aggiungere ancora un più a capo finale. però questa è un'altra possibilità, tutti i modi per creare file di uscita, okay? oppure dicevamo fout.write di questa join a cui aggiungo un n finale. Poi voi usate quella che preferite. Io probabilmente preferisco questa, perché è impossibile non capirla. E alla fine sono due righe anziché una lunga. Ecco, due righe corte anziché una lunga. Però l'importante è sapersi aggiustare al momento del bisogno. Quindi questa elaborazione di file di testo alla fine è un grosso lavoro del tipo cosa uso come lettura, cosa come comando di lettura, cosa uso come comando di scrittura e poi tutto in mezzo si lavora di stringhe. Di stringhe e di liste. Per esercizi semplici in cui prendo leggo, elaboro e stampo. Vabbè qui ci sta ci fa il compendio di R strip eccetera, ma noi l'abbiamo già risolto. Qui c'è la soluzione fatta un po' per volta. No, scusate, stavo leggendo la le descrizione split lines perché non mi ricordavo cosa fosse. Uh, split senza argomento separa dove ci sono gli spazi no, split line potrebbe servire se ho una stringa unica che contiene tutto il file e devo separarla sui barren, quindi è equivalente a dire una split sul carattere barren anziché sullo spazio non mi ricordavo cosa fosse ok, la lettura di un carattere per volta okay. quindi questo se vogliamo con le varie varianti che poi vedrete neg negli esercizi, alla fine no. è il tipo di operazioni che possiamo fare Leggo una riga, la tratto come stringa e ci faccio delle cose. Perché alla fine non sappiamo cosa ci può essere in quella riga. Cioè L'unico concetto che siamo riusciti a mettere in questo esercizio è il concetto di parola e il concetto di punteggiatura. Ma perché se è un testo libero non è che ci sia molto altro. No? Diverso è quando vogliamo lavorare con dei file che contengono dei dati, che devo dire che è la grande maggioranza dei casi. E in questo caso i dati non li avremo scritti liberamente, un po' così come ci viene artisticamente dentro il file, ma saranno ordinati e strutturati in un certo modo. In questo caso noi diciamo che un file contiene molti dati organizzati, usiamo questa terminologia, a record, a schede o a record. E... Eh, questi record possono essere composti, e normalmente sono composti, da uno o più campi. Che ne so, l'elenco degli studenti è un file con tante righe, tanti record, uno per ogni studente, e il record di ciascuno studente, la scheda di ciascuno studente, contiene matricola, cognome, nome, luogo di nascita, tutte queste belle cose, che sono i campi che descrivono il record tendenzialmente i campi presenti sono gli stessi per tutti i dati, per tutti i record. Tutti hanno un nome, tutti hanno una matricola, tutti hanno un cognome. Cioè l'insieme dei campi che descrivono un record è uguale, chiaramente poi i valori dei singoli campi sono diversi. Nel caso più semplice, questo è quello che finora abbiamo parlato in astratto, ci sono dei dati, i dati sono fatti da tanti record, i record sono fatti da tanti campi, i campi sono tutti uguali, i valori dei campi sono tutti diversi. Okay. In pratica il modo più semplice di rappresentare queste informazioni, non è l'unico assolutamente, è quello di rappresentare un record per ogni riga di un file di testo. Rappresentiamo i dati in un file di testo in cui i record sono uno per riga. Allora se è così, io posso pensare di leggere, scrivere, lavorare un record per volta lavorando una riga per volta nel file. Ah, ad esempio, no, qui c'è un esempio, un frammento di quello che potrebbe essere un pezzo di un file di testo che contiene il nome di una nazione e la popolazione di quella nazione. Popolazione, superficie cos'era? Popolazione. Di quella nazione sotto forma di numero. Allora quel file potrebbe avere tre righe, o potrebbe averne cento, non mi importa, e ogni riga è dello stesso tipo. Un record rappresenta una nazione. Questo record contiene due campi: il nome e non la sigla, ma il nome, la descrizione e la popolazione. Ogni riga del file contiene informazioni su una nozione e ogni riga del file è divisa nei due campi. In questo caso questi due campi sono separati dal carattere due punti. Questo due punti, in questo esempio, agisce come separatore di campo. Quindi un separatore di campo deve essere un carattere che non può comparire nei dati veri e propri. Se no, non si capirebbe più nulla. Non posso usare come separatore di campo lo zero, che magari compare nel numero della popolazione e quindi non si capisce di quanti campi è fatto. No, userò un carattere, tipicamente una sequenza di caratteri, che non compare normalmente nei dati. Quindi questo file, alla fine, è separato su due livelli. I record sono separati dagli a capo. Quindi se uno fa uno split sul barra n separa i record tra di loro. E i campi di ciascun record sono separati, beh in questo caso da due punti. Quindi se faccio uno split su due punti mi dà i singoli elementi, i singoli campi del record del, corrispondente alla riga corrente, alla riga che ho appena letto del file. Oh, tutto questo ovviamente il file non lo sa. Il file, lui, dentro l'anima, è una stringa, è uno stringone con tanti caratteri. Siamo noi che chiaramente lo sappiamo interpretare in questo modo. Lo usiamo in questo modo. Poi eh, ci sono casi malati, no? Ad esempio le stesse informazioni potrebbero essere rappresentate così. Malati. Questo non è neanche tanto malato dove ad esempio magari quelle stesse informazioni eh, sono rappresentate un campo per riga, anziché un record per riga. Quindi in questo caso i nostri record hanno due campi e quindi ogni record occuperà due righe. La prima riga è il nome del primo record, la seconda riga è la popolazione del primo record. Poi la terza riga è il nome del secondo record, la eh, quarta riga è la popolazione del secondo record e così via andando. È un pochino più scomodo, perché non devo perdere il filo, eh? non devo perdere il conto dei pacchetti di righe, ma in entrambi i casi, sia prima che dopo, devo sapere che ogni record è fatto da due campi. Qui la stranezza è che uso il separatore di campo cioè la capo, uguale al separatore di record che è anche la capo. Quindi dovrò fare un pochino più di attenzione. Quando faccio lo split poi devo andarmi a prendere quelli dispari, quelli pari, separarli, no? elaborarli diversamente. Però a parte questo è un pochino più scomodo, per questo si usa di gran lunga di più il formato un record per riga, perché è più comodo da elaborare. Mm? Uh, nel caso in cui ci fosse... Un campo per riga, vedete che questo è un esempio, ma questo formato qua non lo approfondiremo perché poi non si trova, però per trovare un dato devo avere una lettura che mi dia il country name e un'altra lettura, read line, che mi dia la popolazione, senza poi dimenticare tutte le volte che leggo qualcosa di fare la restrip per cancellare barren e tutte queste belle cose. E poi finalmente posso elaborare il dato altrimenti non avrei bisogno di questa doppia operazione, okay? um, Anche qua possiamo pensare di elaborare il file in un unico solo boccone, quindi con una read, read mi dà un'unica stringa che contiene tutto il file, in quel formato lì, se poi vogliamo dividerlo, anzi vorremmo di sicuro dividere in linee, possiamo usare split barren oppure split lines di cui ho parlato prima, che prende una stringa e mi dà una lista di stringhe separandole nel barra n. Piccolo dettaglio, se uno split lines le, il barra n vengono tolti, perché ovviamente ha il carattere di, di splitting e quindi se lo mangia lui. Hm? Oppure posso usare read lines, che fa la stessa cosa, che fa una read intera e poi divide sul barra n e mi legge tutto il file in una lista di stringhe. Alla fine, stiamo, su questo, questo titolo, leggere l'intero file, alla fine quello che otterrò sempre è una lista di stringhe. Sono metodi diversi, alternativi per fare la stessa cosa. Quindi readlines è un metodo che fa la lettura e già mi restituisce una lista di stringhe che si può anche scrivere così, in un modo un po' strano. Sfrutta due cose che già sappiamo, ma le mette insieme in un modo un po' strano. Una cosa che sappiamo è che un file, l'oggetto che rappresenta il file, è un contenitore. È un contenitore di che cosa? Delle righe. La funzione list crea una nuova lista a partire da un contenitore esistente. L'abbiamo usato per fare copie di liste. Ecco, però se anziché accoppiare una, un, la funzione list a una lista esistente, la copiamo in qualunque altro contenitore, compreso un file, lei mi crea una lista col contenuto di questo file, cioè con le righe di questo file. Si può scrivere, ma rispetto a scrivere read lines che è un pochino più esplicito e chiaro, no, rischia di passare inosservato che qua con questa istruzione sto leggendo, mi sto leggendo il file. Um, Altrimenti leggo una riga per volta come abbiamo sempre fatto. Ecco, prima di andare avanti con l'esempio, volevo solo accennarvi una piccola scorciatoia sintattica che è l'istruzione, il costrutto, non è un'istruzione, non è una funzione, ma è un costrutto che si chiama with. Vedete che c'è il due punti, quindi delimita un blocco di istruzioni. With eh, apre, non la voglio fare lunga perché è abbastanza complicato, siamo con a livello interno, però diciamo che apre un contesto in cui vive una certa variabile, una certa risorsa che io ho creato, che ho aperto, che ho creato. In pratica cosa, cosa fa? With open, esegue l'operazione open e... Apre un contesto in cui il risultato di questa apertura è disponibile. Quindi è la stessa cosa che scrivere outfile uguale open the file name. Qual è la differenza? È che quando si chiude il contesto, quando finisce l'espressione with, quindi quando torno indietro con l'indentazione del codice, la risorsa viene liberata automaticamente, cioè il file viene chiuso in automatico. Se rischiate di dimenticarvi di fare la close, usate la with che fa la close da sola. Di fatto la close avviene automaticamente. Il vantaggio principale è questo. Chiude l'oggetto file automaticamente quando raggiungo la fine del blocco. È una piccola scorciatura sintattica. Eh, anziché file uguale open si scrive with open as nome dell'oggetto file che poi userò dentro il blocco ho so, scritto al contrario, con es, anziché con uguale. Allora, eh, proviamo a immaginare, il primo lo vediamo risolto nelle slide, il secondo lo proviamo a fare insieme. Questo esercizio pensa di farci lavorare su un file strutturato che si chiama estremi.dat che contiene dei punti, coordinate di punti, sono punti questi, sì, x, y, copie di numeri interi. Una coppia per riga, quindi siamo di fronte a un file di dati strutturato che contiene record fatti da due numeri interi, separati da spazio. Quindi ogni riga conterrà numero intero, spazio, numero intero, barra n. L'esercizio ci chiede di calcolare un secondo file che contenga la differenza tra x-y per ciascuna riga, quindi questo meccanismo di elaborazione è di nuovo una elaborazione riga per riga, leggo la prima riga, estraggo il valore di x e y, faccio la sottrazione, genero la riga in output e passo alla riga successiva, molto simile a quella della pecorella. E qua come suggerisce di risolverlo, ad esempio lui prende, apre il file di in ingresso e il file di uscita qui si è dimenticato ma lo conosco chi ha fatto le slide si è dimenticato, sono io ehm, di mettere l'encoding dopo che ho aperto gli entrambi i file posso leggere il primo file una riga per volta e qui parliamo solo di righe siamo nel mondo delle stringhe non sappiamo ancora i dati poi Viene fatto uno split della linea, in questo caso split non ha parametri, quindi splitta sugli spazi, eh, ottenendo una lista di due elementi in questo caso. Due elementi che sono ancora stringhe. Okay? Allora, questi due elementi saranno, il primo elemento sarà 23, anzi la stringa che contiene 2 e 3, il secondo elemento è la stringa che contiene 3, 2, a capo, 3, 2, caratteri a capo perché l'a capo qui l'ho letto e qui non l'ho tolto, quindi dopo lo split ci rimane appeso all'ultimo elemento. In questo caso non è così grave perché queste due stringhe le sottopongo a int, entrambe, e la funzione int come prima cosa va a ignorare spazi, e punteggiatura, non punteggiatura, no, spazi, e a capi, tab, White, quello che in giro si chiama whitespace, caratteri non visibili, sia davanti che dietro. Quindi la funzione int è come se internamente facesse già un, un primo strip di ciò che sta intorno. E quindi questo a capo non mi dà più fastidio. Allora, numeri di zero, numeri della linea, numeri di zero, attenzione che è una stringa, quindi devo convertirla in intero. Questo è un errore frequente, quando io leggo dei numeri quasi... Così, come speranza, sarebbe che Split mi desse già una lista di numeri. Cacchio, sono numeri. Eh, però Split non lo sa e mi dà una lista di stringhe, sempre di stringhe. Allora, quello che io vi suggerisco è, quando io leggo una lista di stringhe che in realtà contiene dei numeri, come prima cosa prendete sta roba e convertitela in numeri. Perché altrimenti nel programma vi portate avanti cento volte in cento posti diversi una lista di stringhe tutte le volte che usate un elemento dovete metterci int davanti e prima o poi vi dimenticate. Quindi se sono numeri facciamoli diventare una lista di numeri subito, appena li ho letti. In questo caso il programma è talmente scemo che non vale la pena. Calcola, li prende, li converte in intero, fa la differenza tra numeri interi e questa differenza viene stampata sul file di uscita. In questo caso ho usato write e ci ho dovuto mettere il numero seguito dalla barra n. Quindi, visto che write riceve una stringa sola, non potevo scrivere diff che è un int. Sarebbe stato un errore. Avrei dovuto scrivere str di diff, convertimelo in stringa. Ma è molto più veloce in questi casi usare gli f, gli f string per interpolare i valori, no? Quindi faccio la conversione dentro un F -string. F string non è una caratteristica della print, si può usare in qualunque operazione di string, no? Quindi compreso anche nel write. E poi mi sono ricordato di chiudere sia il file d'ingresso che il file di uscita. Il file d'ingresso ovviamente era finito, ho già letto tutto perché questo for ne ha esaurito i contenuti e il file di uscita sarà pieno. Qui c'è la versione leggermente diversa usando readLine, Cambia solo perché anziché scrivere for line in, scriverò read line e dovrò testare se questa linea è diversa dalla stringa vuota, che ricordiamoci, la stringa vuota è il valore sentinella della read line che ci dice il file è finito. Non rappresenta una riga vuota, perché la riga vuota è rappresentata da una stringa di un carattere barra n, carattere di a capo, singolo carattere di a capo. Invece la stringa veramente vuota è la fine del file, la sentinella che indica la fine del file. E poiché devo testare un valore sentinella, abbiamo capito che l'operazione di lettura, lo, lo facevamo da sempre, dobbiamo sdoppiarla in una da fare prima della prima iterazione e una da fare come ultimo elemento dell'iterazione in preparazione dell'iterazione successiva. Questo è ciò che, ci deve fare, che dobbiamo fare usando un while, no? Per qualunque tipo di, di lettura che sia basato su un valore sentinella, preparo il primo e poi, come ultima istruzione, prima di tornare su, preparo il prossimo. Non c'è nulla di diverso rispetto a quando facevamo le input da tastiera. Ok, proviamo invece a fare, o almeno impostare, vedi? No, sì, sicuramente solo impostare, quest'altro esercizio che ho proposto qua sulle slide, di cui vi avevo condiviso i due file txt su cui si basa, e ci dice, guarda, tu hai due file che contengono, rispettivamente, uno, la superficie di una serie di nazioni del mondo e l'altro, la popolazione di queste stesse nazioni. In questo formato. Noi possiamo anche guardarli in faccia, questi file. Popolazione e superficie. Separati da un misto di spazi e tabulazioni adesso non so se riesci qua a vedere eh... no non riesco a trovare se c'è un'opzione per farlo perché vedete che se io mi sposto col cursore qua vado avanti di una posizione e qua va avanti di un, avanti un blocco mi sto spostando solamente di una freccia perché questo qui non è uno spazio ma è un carattere di, di tabulazione Ok? Codice eh, asci8 se non sbaglio. Il tabulazione è un altro che uno spazio che però mi fa allineare al prossimo multiplo di 4 o multiplo di 8 a seconda della dimensione del tab che è indicato qua. È per questo che questi valori sono incolonati in modo un po' strano, non sono separati solo da uno spazio, ma da una combinazione di spazi e tabulazioni. Vabbè, però è sempre quello che chiama la funzione split chiama white space roba, roba bianca, roba trasparente e quindi lo split funziona quindi potrei leggere una per una queste righe faccio uno split sullo spazio e poi elaboro i dati avrò nella parte sinistra il nome e nella parte destra ci faccio un int sopra e ho il numero che mi indica in questo caso l'area o la popolazione in un altro file C'è però un problema perché ci sono delle nazioni che al loro interno contengono lo spazio. E quindi se io facessi uno split sullo spazio, questa riga qua non mi darebbe una lista con due elementi, ma una lista con tre elementi. E questo mi darebbe una lista con quattro elementi. Quindi dovrò usare una strategia un pelino più sofisticata. Io di strategie qua ne vedo tre. Una che sarebbe la più semplice ma non mi fido. Andando avanti col cursore mi sembra che per tutte le nazioni ci sia uno spazio e un tab. Uno spazio e un tab uno spazio e un tab e così via uno spazio e un tab se così fosse però non c'è scritto da nessuna parte quindi devo fidarmi o le controllo tutte, tu, tutte a mano tutte 100, 238 l'ultima spazio tab allora se fosse così, se fossi sicuro che è così se mi fosse garantito che è così la slide non mi dice niente dice ah ti fai da questo, è eh, bravo spiegami bene qual è la regola con cui è stato fatto allora, se fosse così, io mi risolvo i problemi perché faccio uno split sul tab. Splitto queste stringhe sul carattere di tabulazione, che se c'è davvero sempre, c'è solamente tra nome e numero. Quindi sono valori separati da tab, non valori separati da spazio. Il tab, tra l'altro, se lo volessimo usare dentro una stringa, si indica un barra t. Barra n è new line, barra t è il tab. Quindi questo sarebbe il modo più semplice, se mi fosse garantito che questo file è fatto così. Un secondo modo è quello di dire, senti, pazienza, facciamo una split e mi verrà fuori una lista che può avere, nel caso fortunato degli stati facili da chiamare, due elementi. Il primo è il nome e il secondo è il valore, da convertire in int. Nel caso degli stati più complicati, mi verrà fuori, fuori una lista che avrà 3, 4, 5 elementi, eccetera, di cui l'ultimo è sempre il valore. Quelli prima che mi sono venuti come pezzi di stringa, li posso riattaccare, rincollare di nuovo in un'unica stringa con una join. Quindi avrò una string, una lista di 5 elementi, la converto in una lista in cui il primo elemento sarà la join dei primi 4 e il secondo elemento sarà l'int dell'ultimo. Quindi visto che la split spezza in altri punti io ho un punto fermo. Nel primo caso mi agganciavo al punto fermo c'è il tab che separa in modo univoco. Nel secondo caso il punto fermo è l'ultimo elemento è un dato, tutti gli altri sono il nome, quindi tutti gli altri siano 1, 2, 7, 8, non mi importa. Ho la regola ferrea a cui agganciarmi. Se già ci fosse un altro numero in mezzo non è più tanto vera questa regola, ma in questo caso sono due dati, il primo è l'ultimo pezzo, l'altro dato è tutto il resto. E questo in realtà mi porta alla terza idea, strategia, che è quella di usare ad esempio la funzione R rsplit, no? ad esempio, ve la cito qua, poi dopo vi lascio così, possiamo provare a giocarci, e poi la vediamo insieme mercoledì. La funzione RSplit è una funzione tipo split. La funzione split ha un parametro in più, la, la split normale, che mi dice quanti campi convertire. Quindi se io avessi una stringa del tipo A, B, C, D e punto split, la divide ovviamente in una lista di 5 elementi. Ma se io gli dico che ne voglio al massimo 2 scusate, come si chiama? Max split. Max split uguale 2, lei cosa fa? Li separa il primo, il secondo, e tutto il resto lo lascia non separato. Vedete che alla fine non ho, una li ho sempre una lista, ma i primi due elementi sono gli elementi separati e poi una coda che contiene tutto il resto in cui non è andata a guardare dentro, non li ha separati. Split. Quindi parte da sinistra, estrae un po' di pezzettini e poi mi lascia la coda indistinta. R split fa la stessa cosa ma partendo da destra, quindi in questo caso io farei una R split con max split uguale 1 e mi dà partito da destra, quindi il secondo elemento che corrisponde all'ultimo elemento e poi ciò che sta a sinistra non è andato a dividere dove c'erano gli spazi, anche se c'erano, in questo caso c'erano, anche se ci fossero stati, in questo caso c'erano, non li ha guardati, perché ok, mi hai chiesto massimo di dartene uno, io te l'ho dato uno e poi ti lascio il resto, che te lo vai a vedere come vuoi. Quindi in questo caso sarebbe la versione più semplice, anche per queste nazioni poco simpatiche, e ce la separa giuste, così in un blocco solo. Quindi, il caso fortunato è quello in cui io possa dire guarda questa qua, splittamela sul carattere di tab. Perché c'è. Alla fine devo sempre riuscire a trovare un modo deterministico per poter, dire, per poter separare le informazioni che mi servono. Ok? Allora, questo, provate a giocarci. Lo scopo dell'esercizio è quello di calcolare e stampare la densità di popolazione, quindi il rapporto tra ehm, area e popolazione e superficie e creare un altro file analogo, sapendo che le nazioni sono le stesse e sono in ordine alfabetico. Fossero rimescolate sarebbe molto più complicato. Buona serata e buona continuazione.